Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il e questo nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Professione Allenatore, quindi in FIFA 18. Oggi partiamo con la partita, affronteremo lo Sporting Gion per la semifinale della Coppa Internazionale Europea. È la prima volta che partiamo con una partita, va bene così sinceramente. Dopodiché cercheremo un terzino perché nell'ultima puntata abbiamo provato ad acquistare Zuniga non ci siamo riusciti ma comunque ci serve un terzino sinistro inoltre mi sono anche reso conto che mi serve un esterno destro perché non ho il ricambio di Lazzari e Rizzo ma andiamo subito alla partita ci vediamo prima di tutto alle formazioni. Gli unici cambiamenti che ci sono stati nella nostra formazione, signori, sono stati vitare in difesa e vitare in centrocampo. Ma andiamo subito alla partita perché sono curioso di vedere se riusciremo a portare a casa questa vittoria e quindi a portarci a casa quel budget aumentato dovuto al superamento del turno. Ed ecco la partita che inizia. Zuan avanza. Zuan la passa a dressi. Attenzione. L Azione pericolosissima. Palla per Boriello. Niente da fare. Mattiello. Non riesce a fare buona guardia, il tiro da parte degli avversari Castro aveva tirato Niente di fatto Sul punto di battuta Gomez. Mette in mezzo il cross, arriva Niente da fare, niente da fare, palla rinviata Ora Mattiello Avanza Rizzo Palsa la palla a Borriello in profondità Riesce a stopparla, attenzione Borriello Vede il proprio compagno Attenzione Idrissy! Idrissi, Idrissi, Idrissi, Idrissi 1-0 1-0 Portiamoci a casa questa Coppa Internazionale Europea Bello il gol Ma non tanto per la finalizzazione in sé Che comunque è stata buona Perché Idrissi è stato freddo Ma bella la palla portata avanti da Borriello Che è riuscito a proteggerla E a cercare freddamente anche lui il compagno Davanti al portiere 1-0 Spal sullo Sporting Joggi La giocano a 2 Il tiro pericoloso Mere fa buona guardia Mere riesce a salvare ci sarà anche il calcio d'angolo prima della fine del primo tempo. Un'altra sofferenza prima di andare a riposo. Palla fuori. Attenzione ai giocatori. Il tiro. Escimere, escimere. La spazza per decretare la fine del primo tempo. No. La palla arriva a Boriello. Finisce adesso il primo tempo. Finisce adesso il primo tempo. 1-0 della SPAL sullo Sporting Gion. Pericoli ci sono stati da una parte e dall'altra. I tiri fatti sono stati uno solo da parte della SPAL in porta, cioè il gol, e 6 da parte dello Sporting Gion, solo 2 in porta, vuol dire che c'è stata diciamo una imprecisione da parte dei giocatori dello Sporting Gion, ma questi numeri spiegano il primo tempo sottotono della spalla. Ora speriamo che nel secondo tempo, grazie anche agli innesti, ci sia qualche cambiamento. Sul punto di battuta Boriello, Lazzari, Lazzari si accentra, Lazzari cerca Zuan. Zuan subito per Idrissi, no Vitale, Vitale! Era Vitale, ho sbagliato il nome. Buono il tiro, ma soprattutto buono il suggerimento di Zuan che si è centrato la data. Senza guardare a Vitale che ha concluso in porta, niente da fare. Sarà proprio lui a mettere il cross. Idrissi sì, di testa. Attenzione, uh, il portiere la butta fuori. C'era il giocatore della spal che era pronto a impattare. Zuan sulla fascia, prova il cross. Zuan, attenzione ancora, calcio d'angolo. E ancora un rischio per la difesa dello Sporting Giona. Ci saranno dei cambi. Paloschi per Boriello e Schiattarella per Vitale. Non una brutta partita da parte di Vitale, ma ci voleva la corsa di Schiattarella lì in mezzo al campo per portare sulla palla e per provare a battere in ripartenza gli avversari. Rizzo vede Lazzari lasciato solo sulla fascia. Lazzari con la sua corsa va, la dà in mezzo. Attenzione a Lazzari, il tiro! Niente da fare, il portiere para! Ma aveva provato da una posizione difficile, perlomeno, ed era riuscito a inquadrare la porta a mettere in difficoltà il portiere dello Sporting Gion. Rizzo per Paloski Paloschi si gira. Cerca Zwan. Zwan subito per Ibrissi. Buonissimo il fraseggio, attenzione. Paloski si gira. Cerca Lazzari. Paloski Paloschi, Paloschi, Paloschi, Paloschi, Paloschi. Paloschi. è zero Signori, era un po' il. In... Tentennamento perché non capivo se fosse un'azione veramente da gol o fosse solo nulla di fatto perché la palla girava tra i giocatori che riuscivano sempre a passarsela ma era sempre lì lì per perderla. Guardate questo colpo di tacco e guardate che inserimento di Paloschi. Ma che azione signori, tra Lazzaro e Paloschi non so chi ha giocato meglio in questa azione. C'era pure la trattenuta da parte del difensore dello Sporting John, Paloschi se n'è fregato letteralmente ed ha concluso in rete. 2-0 della Spal, meritato questo vantaggio Ora prova la ripartenza lo Sporting John Pericolo, pericolo, pericolo Vai Mere, Mere Gol, gol subito Cambio nel finale Esce Idrissi, l'autore del gol dell'1-0 Ed entra Costa, era molto molto stanco Idrissi Provano il lancio lungo i giocatori del, dello Sporting John Riescono a trattenerla Pericolo, pericolo Attenzione Cerca il cross, niente da fare E signore finisce qua Finisce qua, anche il secondo tempo La Spal vince in casa Contro lo Sporting John ci, Tirando 5 volte, 4 volte in porta Lo Sporting John 9 volte, solo 3 in porta Quindi una buona partita da parte della Spal Un buon risultato, 2 1 Come potete vedere dal girone Vinciamo e andiamo in finale col Busta Sport Ora le trattative Perché ci saranno delle notifiche Che ci diranno cosa è successo in questi giorni di sicuro ci daranno dei soldi c'è stato un premio torneo di 1.600.000 euro Antenucci non è ancora stato venduto Perché abbiamo dato il via libera ma non si è ancora conclusa la trattativa e adesso andiamo ad acquistare però il terzino che ho già messo nel mio hub di mercato è un terzino d'esperienza questi dobbiamo toglierli tutti perché non possiamo acquistarli ci rimane solo Masilela Masilela sarà il nostro possibile terzino andiamo alla contrattazione ma io vi dico che ci vediamo direttamente dopo perché non mi voglio stressare troppo con le contattazioni che alla fine sono sempre le stesse e sono lunghe. Allora innanzitutto ci hanno dato il via libera per acquistarlo, lo pagheremmo 1.250.000 euro. Adesso vediamo se accettano anche la nostra trattativa con lui e il suo procuratore e poi dopo vediamo se sarà un nostro effettivo giocatore. È un nostro giocatore, è ufficiale, le abbiamo offerto 15.000 di stipendio e 100.000 di bonus ingaggio. È un giocatore di esperienza. Sostituirà con Ate a 71 e signori è abbastanza veloce, è abbastanza agile ed è proprio quello che ci servirà Abbiamo acquistato anche il nostro terzino sinistro Prima di andare avanti e di concludere questa puntata vi dico che c'è stata un'offerta da parte dell'Underlet per Lazzari Che rifiutiamo perché Lazzari è giovane, è forte e ci serve molto Infatti come abbiamo visto anche nella partita contro il Boschum è un giocatore molto forte ma anche in questa partita fatto vedere, si è mostrato molto forte. Comunque signori vi dico che la puntata si conclude qua, vi dico già cosa faremo nella prossima, affronteremo il Bursa Sport per la finale della Coppa Internazionale Europea e successivamente faremo un'altra trattativa per cercare l'esterno destro. Perciò vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete avete fatto. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao.